Buonasera da Marco Capudi, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con la cronaca, Solto per incapacità di intendere e di volere il 47enne che uccise la madre a Calbenzano. L'udienza si è tenuta questa mattina presso il Tribunale di Arezzo. Sentiamo.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 si erano costituite parte civile nel processo, un segno di rispetto per la memoria della mamma, aveva precisato il legale delle donne. Ed è stato chiuso il noto locale dolce salato di Piazza Risorgimento ad Arezzo, un noto punto di ritrovo per generazioni di giovani aretini negli ultimi anni è passato frequentemente di mano. L'apertura eh, dell'ultima gestione in ordine di tempo però è durata soltanto qualche mese dallo scorso autunno ad oggi. L'attività secondo il personale della Polizia Municipale di Arezzo che ha effettuato il sopralluogo, sarebbe stata abusiva, priva della necessaria documentazione per poter esercitare la somministrazione di alimenti di bevande e eh, quindi i titolari non avrebbero presentato la scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, esercitando quindi eh, l'attività in maniera abusiva e così a seguito di rilievi effettuati dal comando della Polizia Municipale di Arezzo è stata elevata una multa da 5.000 euro alla ditta che gestisce il bar e successivamente è stata disposta la chiusura dell'esercizio fino a quando non ci saranno i necessari eh, titoli abitativi ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande. Per la quarta volta dall'inizio dell'anno nello stesso supermarket di San Sepolcro in prossimità dello svincolo della E45 i carabinieri biturgenzi hanno arrestato due uomini che ripetutamente saccheggiano grandi imbagazzini della zona sfruttando l'assenza di caselli autostradali e scarsità di telecamere. Chiara Sadot. Partivano da Napoli per arrivare in Valtiberina e rubare in un supermercato della zona, nei pressi della E45. È successo per ben quattro volte da inizio 2023, ma adesso due uomini sono stati scoperti ed arrestati di nuovo dai carabinieri di San Sepolcro. La tecnica ormai consolidata è quella già utilizzata in tutti gli altri episodi, usare buste artigianalmente modificate per superare i sistemi antitaccheggio infilate sotto ai giubbotti. Una volta riempite di merce costosa, soprattutto alcolici e prodotti per la cosmesi personale, i due si alternano in ingresso e in uscita, svuotando tutto nella macchina con la quale viaggiano. Questa volta però hanno anche inserito una variante nel cosiddetto modus operandi. Avevano con loro infatti delle calamite così potenti da riuscire a disattivare i dispositivi magnetici applicati alla merce. Dopo essere stati arrestati, sempre dai carabinieri di Sansepolcro, in seguito alla convalida dell'arresto del Tribunale di Arezzo, nei mesi scorsi erano stati rilasciati per fargli fare il ritorno nella metropoli partenopea ma ieri sono tornati alla carica ritentando il quarto colpo e per loro così sono di nuovo scattate le manette. L'ipotesi investigativa più accreditata è che ci sia un mercato illegale parallelo dove la banda dedita a questo tipo di furti reimmette in vendita prodotti rubati. Le indagini dei carabinieri adesso proseguono su questa pista. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, interviene stizzito dopo le parole pronunciate dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli riguardo la collocazione della stazione dell'alta velocità Medio Etruria che secondo il primo cittadino aretino è eh, rigutino e non va messa in discussione il servizio. È trascorso più di un anno dal grande convegno sulla stazione Medio Etruria eh, che si tenne a Cortona nella sala Sant'Agostino peraltro veramente ricca di interventi di persone, il convegno era stato richiesto e voluto dai comuni di Foiano, Cassio Ferentino e Cortona, guarda caso i comuni che sono insieme al piano eh, strutturale intercomunale. Tuttavia ad oggi eh, continuano ad uscire informazioni che non fanno bene a mio avviso al, al territorio perché di una cosa sono certo che l'amministrazione comunale di Cortona e appoggerà la stazione Medietruria laddove venga proposta, quindi non da noi ma da un tavolo tecnico, quindi che sia Rigutino che sia Cortona. Se noi non poniamo veti agli altri, non vorremmo neanche che gli stessi vengano posti su Cortona, quindi su Creti. Non è difficile leggere tra le righe di questa dichiarazione del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, una certa stizza per quanto affermato dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in tema medio-etruria. Per questa amministrazione comunale, scriveva Ghinelli nel suo profilo pubblico, non c'è storia, la migliore collocazione per la stazione ad alta velocità è rigutino, con il ministro Matteo Salvini c'è un filo diretto, prosegue Ghinelli. Dal giorno dopo il suo insediamento gli ho suggerito di non dare una lettura politica della questione ma che siano i tecnici del ministero a gestirla. Sul tema ci sono prese di posizioni forti della regione Umbria sulla soluzione in località Creti. Non registro altrettanta fermezza come sarebbe necessario da parte della presidenza regionale toscana su Rigutino. Inutile dire che il sindaco di Cortona è di parere contrario. Io credo e ritengo, se mi fosse posta questa domanda, che Rigutino creerebbe non solo problemi alla viabilità, sulla SR 71 c'è una strada compromessa perché è distante, come dire, dalle vie di grande comunicazione, autostrada e non c'è una superstrada. Mentre invece la zona di Vagnotti-Cortona o Creti addirittura è molto vicina per poche centinaia di metri alla quattro corsie perrucia bettolle ma è anche vicina all'autostrada quindi al casello val di tiana quindi sarebbe molto più eh, fruibile e, e molto più diretta la comunicazione ma questo lo lascio decidere eh, evidentemente ai tecnici che porteranno mi auguro avanti il progetto dire che la stazione va costruita dove c'è ferro su ferro ecco anche questa è una sciocchezza mi avviso perché voi immaginate fare una stazione perché insiste ferro su ferro Allora, io sono una eh, cittadino di Perugia devo andare a Milano prendo il treno da Perugia per venire ferro su ferro a Rigutino e salire sul Frecciarossa il tempo che perdo da Perugia perdere da Perugia verso Rigutino equivale alla tratta da Rigutino a, a Milano con il treno Frecciarossa quindi è un qualcosa che non sta in piedi e ferro su ferro non c'entra niente Scito due casi Afragò la stazione in linea eh, meglio Padana, Reggio Emilia, stazione in linea e non è ferro su ferro e sono progetti che stanno davvero dando grandi soddisfazioni ai territori che poc'anzi ho citato. Quindi rimaniamo del fatto come cortonesi di essere favorevoli alla stazione sulla provincia di Arezzo, se i tecnici dimostreranno che sarà meglio Rigutino accetteremo di buon grado Rigutino se diranno che è meglio Creti, non vogliamo veti a aretini su Creti perché evidentemente credi anche più baricentrica quello che è Siena e Perugia. Aspettiamo con ansia e soprattutto saremo disponibili ad offrire un nostro contributo. E cambiamo argomento, i castori del Tevere vanno rimossi. Il governo guidato dalla Presidente Giorgia Meloni si è espresso sul tema del ritorno del castore in centro Italia a 500 anni dall'estinzione, lo ha fatto per bocca del sottopo, Segretario all'Ambiente Claudio Barbaro che in Commissione Ambiente alla Camera ha detto serve un'azione coordinata di rimozione. Un gruppo di ricercatori toscani nel 2021 ha documentato il clamoroso ritorno dell'animale in Umbria e in Toscana, in particolare seguendo la colonia retina che si sta sviluppando lungo il corso del fiume Tevere. Non solo, nel comune di Sansepolcro, nei mesi seguenti è stata scoperta la prima diga della zona realizzata da questi animali. L'arrivo del castoro eurasiatico, comparso in Italia centrale, risulta attribuibile a immissioni di natura illegale, in quanto non autorizzate dalle autorità competenti e non non adeguatamente pianificate, ovvero non riconducibile a un processo di ricolonizzazione naturale né a progetti di reintroduzione condotti come previsto dalle norme vigenti in materia. E rimaniamo in tema di animali, in questo caso un'invasione, se ne è parlato molto in queste ultime settimane, eh, quella riguardante eh, la presenza del lupo nel nostro territorio, il Presidente di Federa Agripesca eh, Conf Cooperative, Ritano Baragli, si pronuncia ai nostri microfoni riguardo alla situazione della presenza del lupo nel nostro territorio. Grazie a Settimelli. È un problema naturalmente che sta prendendo campo eh, nel momento in cui eh, il lupo che è diventato diciamo un abitante abbastanza frequente si incontra ne nei boschi e non solo basta vedere le passeggiate che questi animali eh, ormai anche questa specie noi riteniamo da agricoltori che è fuori controllo eh, e quindi si stanno fra l'altro avvicinando anche ai luoghi dove trovano più facilmente cibo. E quando mi riferisco al lupo non è che mangia l'erba, eh, di solito è un carnivoro e quindi eh, mangia gli animali che trova. Eh, noi da agricoltori vogliamo bene agli animali in generale, però quando le specie sono eh, sotto controllo e anche il lupo è un, un problema, eh, noi non abbiamo creato, almeno nel, io abito eh, a Terme, quindi in provincia di Firenze, Monte Esperto è la sede della cooperativa che, eh, di cui sono presidente, oltre a essere vicepresidente di pesca e quindi... Eh, vediamo e eh, ci vengono sempre più segnalati questi problemi, anche dai cacciatori che eh, con le videotrappole eh, immortalano questi lupi che eh, tranquillamente diciamo si circolano eh, su questi territori e non sono solo i boschi. Come è accaduto per gli ungulati, lei pensa che per questo tipo di ehm, animale insomma, si possa arrivare ecco, ad una soluzione o è più complicato? Indubbiamente, indubbiamente è un pochino più complicato perché le, le forze di polizia, i carabinieri o, o altre forze di polizia eh, debbano nel momento in cui ripeto tutti i giorni ci sanno questi eh, abbiamo questi avvistamenti intervenire e cercare di eh, rimediare. Eh, si possono anche catturare, naturalmente si può sparare al lupo con eh, diciamo sì per addormentarlo e portarlo via e metterlo e quello e chiediamo anche per gli ungulati in generale se lo vogliamo portiamoli i, i numeri eccessivi che ci sono in un parco recintato perché qual è il problema anche che ha scatenato questa crescita esponenziale delle, delle specie dei caprioli e dei cinghiali o, o ancora di ehm, animali sempre eh, di taglie molto più grandi che sono scappati da, questi, da queste oasi quindi devono essere ben controllate ben tutelate e portati lì naturalmente questa è un'operazione che mh, costerà noi, ripeto, nessuno vorrebbe andare a sparare al lupo per eh, eh, toglierlo di mezzo, però denunciamo che eh, questa, anche questa specie eh, sta uscendo oh, dai canoni di quelli che sono numeri accettabili. Ed il Consorzio di Bonifica Alto-Valdarno ha incontrato la senatrice Simona Petrucci per aggiornarla sulla situazione eh, degli interventi da attuare in materia di rete idrica del nostro territorio e le relative criticità. Sentiamo. Noi abbiamo un territorio, quello della Val di Chiana, Aretina, e Senese e direi anche quello della Val Tiberina, che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 Andiamo a parlare di questo nostro weekend a retino con la fiera antiquaria, la edizione d'aprile che si è appena aperta e, e in questa circostanza eh, ci sarà uno spazio dedicato al vintage, la sala di fraternita e il giardino Pensi della provincia ospiteranno Arezzo Selezione Vintage. Edoardo Carrai. Fiera antiquaria e giornate nazionali delle case dei personaggi illustri a Rezzo ospita un fine settimana denso di iniziative la casa a museo di Ivan Bruschi, che fa parte delle case della memoria, propone infatti un ingresso gratuito per domenica 2 aprile. Una fiera antiquaria quella di aprile che già vede molti visitatori attratti anche dal Vintage. Eh, siamo di nuovo, sì, con la sala di fraternita, con una nuova edizione del Vintage e al Giardino Pencil della provincia, due location per il, appunto, questa manifestazione Arezzo Selezione Vintage che ormai si svolge da cinque anni. Addirittura ora si fa una cernita tra un vintage popolare e un vintage importante. Eh sì, sì, noi cerchiamo di fare attraverso i nostri operatori una selezione proprio sul vintage, quello eh, diciamo, di, di rilievo e quello più semplice che può essere anche sfociare sull'usato un po' anche. Il mondo del vintage è sempre ricercato e ci sono diversi appassionati del settore che vengono a fare ricerche. Nel vintage la qualità è, è assicurata perché la particolarità di questi capi è proprio la scelta dei materiali, le rifiniture che oggigiorno è molto difficile trovarli. Il cotone, e le lane sono fatte di una, di una prelibatezza che è difficile veramente nel, nel pronto moda trovare una qualità del genere. E Poi sono pezzi unici. Si celebrerà domani 2 aprile la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Ad Arezzo si celebrerà questa giornata al Teatro Petrarca con il concerto di Paolo Fresu e Daniele Bonaventura. È sempre una sfida, a volte anche molto faticosa, a crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il mondo delle disabilità. Queste sono le parole pronunciate da Andrea Laurenzi, Presidente dell'Associazione Autismo Arezzo, in occasione di questa giornata speciale dedicata all'autismo. Ed il prossimo 7 aprile, venerdì santo, a partire dalle ore 21.15, tornerà la Via Crucis con la Passione di Gesù a Santa Firmina. Tanti figuranti che partecipano come ogni anno, e tante le persone e le famiglie che si richieranno a Santa Firmina come in altre località dove sarà rievocata dal vivo la passione di Cristo in occasione del prossimo Triduo Pasquale. Andiamo a parlare di un concerto speciale, un concerto per ricordare le piccole vittime del recente terremoto in Turchia e Siria. Chiara Sadot. cerchiamo con la nostra voce di portare qualcosa di importante a questi bambini che in questo momento hanno veramente tanto bisogno. Per festeggiare la Pasqua l'associazione Voce in Canto ha deciso di dedicare la propria musica alle bambine e ai bambini colpiti dal terremoto che lo scorso 6 febbraio ha devastato Siria e Turchia. Perché la musica è vita, la musica è uno dei diritti che i bambini dovrebbero avere e purtroppo non in tutte le parti del mondo riescono ad avere, però quelle note musicali sono quel suono dolce che ci invita tutti a considerare tutti i bimbi del mondo con gli stessi diritti e essere tutti uguali. Nella chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo il concerto solidale è realizzato con Unicef Italia una melodia per Siria e Turchia diretto dal maestro Gianna Iori. Per il diritto di questi bambini sfortunatissimi e dobbiamo ringraziare Gianna Diori e il suo coro che mettono la bellezza della musica al servizio di chi ne ha bisogno. Ad aprire la serata i giovani pluripremiati del coro giovanile Voce in Canto spazio poi al coro degli adulti cantori di vita. Noi abbiamo il piacere di essere da tanti anni ormai amici Unicef, fin da quando eravamo un coro veramente neonato e quindi per noi è veramente un gran piacere insomma, poter continuare questa amicizia vera, questa amicizia con la A maiuscola per aiutare veramente chi, chi ha bisogno. Noi doniamo la nostra voce, il nostro impegno proprio per, per gli altri, perché quello che noi vogliamo dare è sempre speranza, ci deve essere sempre speranza. Andiamo alla pagina sportiva con la bella vittoria dell'Arezzo che ormai non si ferma più, vince ancora e vola temporaneamente a più 10 dalla seconda, la pianese che eh, sarà impegnata domani a Livorno. È l'ottavo successo consecutivo per gli Amaranto, è festa grande e strameritata. si è giocato sul campo neutro di Poggi Bonzi a porte chiuse e pensate che la partita si era anche messa male con il gol dell'ex Bruni a fine del primo tempo che aveva portato in vantaggio il Grossetto e girato le aspettative retine. Indiani schierava il solito 4-3-3 con Cantisani all'attacco, il Grosseto in campo con il 3-5-2 e Kretas squalificato non in panchina. La prima frazione di gioco è stata equilibrata anche se sostanzialmente con maggiori occasioni per l'Arezzo. Gli Amaranto avevano reclamato anche un calcio di rigore per un presunto fallo di mano su di eh, Gomez. Il gol dei Grifoni è arrivato nel momento migliore dell'Arezzo, quasi inaspettatamente al 43 minuto del primo tempo. Mentre nella ripresa è ripartita all'arrebaggio la squadra del Cavallino, e ha trovato il gol al 57esimo con Gucci, con stop di petto in area a contrasto con Carannante, che non tiene botte e poi il gran tiro che termina in rete per il pareggio. Il gol partita invece è arrivato su calcio di rigore al ventiquattresimo della ripresa. Ferrante abbatte Pattarella al momento del tiro in porta sull'astit di Gucci, e, e, quindi calcio di rigore, batte Castiglie che spiazza Nannetti ed è il 2-1 che sarà anche il risultato finale della partita. Ma per l'occasione abbiamo avvicinato anche eh, l'allenatore della squadra Mister Indiani che fa il punto della gara proprio al termine del match. Sì, oggi ci stava perché era strafondamentale per noi questa partita e poi per come, per come si era messa nell'intervallo. Siamo stati bravi più del solito e quando, quando la squadra è più brava del solito... <ride> l'entusiasmo di più, e poi ripeto, per l'importanza della gara sei giornate dalla fine sta vittoria lì credo, sia molto molto molto importante. Nell'intervallo, insomma, che bisognava dare un po' di più, siamo stati bravi, non era facile, non era facile andando a riposo in svantaggio e ribaltarla bene. Insomma. Non era quando tutte le palle inattive, insomma, tutte le mezze situazioni che potevamo fare una volta il portiere, una volta corta, una volta lunga, e alla prima palla ferma loro mi hanno fatto go. E... Tu temi no? sempre l'imponderabile, dice mamma mia, oggi però poi la lunga, la lunga, ragazzi, hanno dimostrato per l'ennesima volta. E... Sono bravi, hanno a e la lunga servista, a differenza di classifica. <ride> questa qui e quella giovedì per me erano le vere finali. Come dissi, se ce la facevamo, ce la facevamo a vincere entrambe, <ride> eravamo a buon punto. Una l'abbiamo fatta, fino a di vincere anche l'altra. È chiaro, questa poi è in campo neutro, ma cioè, continuare a ripetere non è stato un vantaggio per noi, credetemi. Solamente le dimensioni di campo. 6 metri più piccoli rispetto a dove mi misurate, per noi come, come ci conoscete, per noi è strafondamentale: Perché è strafondamentale. Avevo molta, molta, come si dice, paura no, ma timore. Invece, invece poi la lunga. Ecco perché c'è più soddisfazione in noi. Perché era un sistema talmente importante, talmente fondamentale, se ce la fai a rimediarla dopo, dopo essere stato sotto, dopo che, che magari in primo tempo ti dicevo: Ma mamma mia, oggi non ci siamo, ce la fai a ripartarla, devi entusiasmarti, devi giudicare chi sono. Mister, un pensiero per i tifosi, un messaggio che si sono rimasti Beh, fuori? Ecco, l'entusiasmo sono andato apposta alla rete da loro perché sono venuti anche non potendo vedere la partita, che vuol dire, vuol dire, bella ancora più per loro, ecco. sono tornato a casa più contenta di mai, anche eh, se non l'hanno potuto vedere però. Vedere un gruppo che trova il verso da Galampia se non parte di poterti aiutare in qualche maniera. Una no, cosa straordinaria. Rimaniamo in tema di calcio. Dopo la prestazione dell'Arezzo, parliamo di un'altra iniziativa calcistica, ma un po' diversa. Si sono tenute ieri le selezioni per la Nazionale Italiana di Calcio a 5 della Salute Mentale Crazy for Football. A Firenze hanno partecipato anche Due utenti e atleti aretini. Sentiamo. Si sono tenute ieri le selezioni toscane per la nazionale italiana di calcio a 5 della salute mentale Crazy for Football a Firenze. Hanno partecipato anche due utenti e atleti aretini. Questo progetto di sport e inclusione è nato 20 anni fa in collaborazione con i centri di salute mentale. La riabilitazione in psichiatria passa anche dallo sport in questo caso il calcio. Crazy for Football è il nome della nazionale italiana di calcio a 5 che ieri ha selezionato per la prima volta tra gli utenti seguiti dai CSM i migliori calciatori da inserire nell'organico azzurro. 30 sono i ragazzi già allenati dal CT Enrico Zacchini che fanno parte della Rosa dell'Italia che attualmente è campione del mondo in carica. Ieri tra i ragazzi che hanno eseguito il provino c'erano anche due retini Maurizio Roveri e Gianni Sparano seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale di Arezzo e facenti già parte della squadra dell'Associazione di Promozione Sociale Colle del Pionta. Dopo un primo riscaldamento sono cominciati gli esercizi diretti dai tecnici presenti. Al termine di questi si sono svolte le consuete partitelle ed infine cappellini attestati e pettorine di ricordo per tutti. Psichiatri, operatori, volontari e parenti sono rimasti sugli spalti a fare il tifo. Insomma una giornata indimenticabile per i 25 ragazzi esaminati che potrà voler dire per qualcuno di loro convocazione azzurra. Abbiamo avvicinato il commissario tecnico Enrico Zacchini. Ragazzi speciali, noi ormai è una, uno schema diciamo, che abbiamo imparato, che ci piace tantissimo, girare l'Italia, andare in ogni regione dove le strutture ci prese lezione ragazzi più forti e vederli. Al di là del fatto che se poi qualcuno sarà preso per la nazionale o meno, eh, sono giornate bellissime in cui cerchiamo di regalare due ore di vero sport agonistico, di insegnare qualcosa, di lasciarli qualcosa sia per il loro patrimonio calcistico che per il nostro e il loro patrimonio umano. Se poi troviamo qualcuno veramente forte da poter portare in nazionale ancora meglio. Cosa ti ha dato questa esperienza? A livello umano tantissimo, veramente tantissimo, un arricchimento incredibile, ormai sono sei anni e è diventato parte della mia vita. Siete campioni del mondo, sentivo prima di dirlo ai ragazzi con piuttosto grande orgoglio. Siamo il mondo in carica, siamo la nazionale più forte del mondo, io ho una squadra di giocatori veri, questo è calcio agonistico vero perché le persone con problemi di salute mentale possono e debbono fare calcio agonistico vero e lo dovrebbero fare nelle squadre dei cosiddetti presunti sani, come li chiamiamo noi, le squadre federali di tutte le categorie, se sono bravi. L'ultima domanda, quante tappe ancora hai da fare prima di trovare il, i 30? Che no, sarà... Io 30 già ce l'ho, ma eh, la voglio aumentare, la, la vogliamo aumentare la rosa e renderla ancora più forte. Vorremmo riuscire nel giro di qualche anno ad andare in tutte le regioni, però non abbiamo fatto già parecchio. E questa era l'ultima notizia per questa sera. Grazie per averci seguito e buona serata con i programmi di Arezzo TV.